No cazzo la posso. Yo! Buona ragazzi, buon benvenuti in questo nuovo video Oggi bentornati sul mio canale A proposito, bentornatissimo Parliamo di un argomento che vi avete chiesto di fare in tantissimi Ovvero dello svapo Se, se non avete notato, ho cambiato la macchinetta Tipo a dicembre quindi non tirate voi quanto Ho no. cambiato macchinetta Questa qua è la RDTA box perché fosse interessato È tipo una bestia È una bestia enorme È una bella professionale Se non erro E mi è quasi finito il liquido Ma questi sono dettagli Diciamo che questa cosa dello spapo Mi è un po' sfuggita di mano Ed è sfuggita Ma sto registrando Sì Sto registrando È una cosa che è sfuggita di mano Un po' su YouTube Un po' nel mondo in generale Che ormai tutti hanno questa qua O almeno tutti la vogliono avere E eh, io sono tra quei tutti E io ce l'ho Puoi dire te perché di che stai facendo questo video se ti guardano anche i tuoi professori su YouTube? Io dico ma a me non è che me ne frega tanto se mi guardano quei professori E mi piace e mi piace un po' parecchio mi piace Allora per esempio, ormai eh, eh, Voglio solamente precisare Se fumate non fumate Cioè non intendo queste perché se cai dovete fumare tutti perché che se casa proprio figa Tanto le sigarette normali Quelle con la nicotina Quelle proprio catrame proprio Quelle là Quelle là non si dovrebbero fumare in teoria Se Siete ragazzini come me Lasciate perdere proprio in generale le sigarette io non ho. Sì, vabbè, che cazzo dico, ho fumato pure io, però fermatevi e basta. Non so uno che si compra i pacchetti di sigarette perché vuole far figo, si prende e fa così. Bella raga. Porco di qua, porco di là che tu dice, raga toccata da Pisello e. Bella, raga No, non sono una di quelle persone, io perché. Io non mi devo far figo perché già so figo di mia. E questa qua è una cosa che aveva detto un mio conoscente, non era un mio amico, era un mio conoscente, perché stavamo tipo litigando e lui mi voleva, voleva tipo penarmi, ma lui ha alto un cazzo in mezzo. Io mi guardavo così, che cazzo vuoi? E poi ci siamo penati. No, non è vero, non ci siamo penati. Non fumate mai. Se dovete fumare, proprio per forza, per fare venire ne comprate una così, però io non voglio far figo solamente perché è diventata una delle mie passioni, i miei hobby. E Vuol dire, ammazza, ricca, che hobby che c'hai. Io dirò, sì, c'hai da ragione, però so dettaglioni questi. Quindi non fumate, però, raga, il mondo, il mondo è pieno dei ragazzini del cazzo. Allora, voi non potete capire. Allora, io questa qua, la segreta elettronica, l'ho portata di moda nel mio paese. Io, raga, mamma, mia, tutti i ragazzini del cazzo che fanno così ricca... Ma fai provare Toccata di pisello Pava un E io dico Vabbè se ci tieni proprio tanto però. Altri ormai mi ero tipo L'ebola Con sto cosetto qua Su questo nero Quello dove è del il fumetto <sussurra> Ricca ma quanto cazzo l'hai pagata sta sigaretta Proprio così Proprio mi piace un po'. Ho detto no l'ho pagata così così così Ma ricca ma non è che ma compri pure a me Perché Porco qua porco di là Toccata di pisello Mi piace io Dico beh se, se, se papo ce tieni te la compro Però mi devi dare i soldi, Mi devi dare i soldi. Vabbè compri la sigaretta Io ho comprata Mi devi dare ancora 20 euro Rivo ricca comunque Popo buona uh, Mamma mia ricca popo buona Lo dico Comprata però, cioè, raga, allora, se dovete comprare una sigaretta elettronica per un amico o per cazzi pari, non comprateli mai la stessa vostra, perché la stessa vostra deve essere speciale. Deve essere speciale, la tua. Fate, io l'ho comprata un'altra, che ho pagato tipo 130 euro, 131 euro. È molto buona pure quella, però, raga, la mia è proprio buona. La mia è proprio... Toccata il pisello, boh, è la mia è proprio speciale. Wait for them to ask you who you Ditemi se questo qua non è vero. Volete riconoscere un ragazzino del cazzo, proprio quattone al massimo. Il loro outfit è questo: magliettina nera o come cazzo mi pare, cappelletto di gucci. Pantaloni se in estate corti, possibilmente militari. scarpette Nike o Adidas, quelle sicure. E marsupietto. Il marsupietto deve essere di gucci. Di gucci, il marsupietto di gucci e i calzini fantasmini. Quella è un vero attone, We were staying in pair. Ora voglio fare un botto di svapo, eh, guarda Guarda Vedi, perché è anche una soddisfazione questa cosa cioè, Ti senti proprio orgoglioso di te stesso quando fai ste stronzate Però una cosa che non faccio è portarmela in giro Questa non me la porto in giro Anche perché ho paura di romperla E poi ho, diciamo, non sono quello che se vuole far vedere figo Che fa così Puoi c'ho la sigaretta, ho la sigaretta. Non sono una di quelle persone, anzi, l'ho portato una volta a scuola e mi è bastato perché mano, diciamo, sono stato molto intelligente pure io perché ho fatto così. Beh, Allora, pensavo fosse rotta, perché non faceva questo rumore. Allora che ho fatto davanti alla porta era regressione. Alla davanti cioè alla porta, io ho la palestra sul corridoio. Sto arrivato così, ho sentito, e non si faceva, poi ho spirato. Ed è venuto un botto di liquido uscito E per il bucio di golo è passata una bella professoressa Che mi ha detto Ste cose in se fanno Ste cose in se fanno a scuola Andato in classe Andato a chiamare tipo il coso di plesso E mezzo sono soncola di papà bestia Mi hanno fatto un bel cazzatore Così dall'anno più portato a scuola La sigaretta Diciamo che la uso principalmente solo quando sto a casa O solo quando vado a casa di amici Perché mh, diciamo che con loro la posso usare perché. Ma l'avete la visto la mia bella Il mio bel cecchettino che bello Mi sento proprio Toccata di pisello Proprio così mi sento Ah, e poi ho ordinato... Beh, allora, a dicembre... A dicembre... No, ve lo fa vedere perché... Per farvi due risate. Per questa occasione mi sono ordinato la luce e il, la staffetta per tenere sul microfono, anche la luce, per la videocamera. Ok, proprio il compleanno mi hanno fatto pure la videocamera nuova, quindi proprio... E poi a dicembre, a dicembre, ho ordinato il Gorillapod. Che, okay, allora, per chi avesse visto il mio video del coso di Black Friday... C ho questo qua, questo piccoletto, però nell'immagine pensavo fosse grande e non c'erano scritte le misure E mi è arrivato sto stronzetto qua E a dicembre ho dovuto ordinare sto cosone qua Che è, cioè guardate quanto è grosso, è gigantesco Semplicemente per fare questa stronzata di ripresa Proprio fai da te, proprio non ho le sorti Mi sono messo così a fare le riprese E poi direte Rimki ma costa un botto il Gorillapod E dico sì ma mica sono così scemo a comprare un Gorillapod da 70 euro. Sono andato da Wish perché non lo sapesse E me lo so comprato a 10 cazzo di euro però mi ha un po' deluso Wish. Mentre, mentre, no, mo sentite, ho ordinato pure il chuck. Questo qua che avete visto all'inizio del video. Contemporaneamente con il gorillapod. Perché volevo essere proprio professionale a far così. Un botto professionale. indovinate quando mi è arrivato una settimana fa. Mi è arrivato una settimana fa, quando avevo finito di fare tutto. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Lasciate un bel mi piace, condividete anche se condividere, me invece piace proprio un botto. Commentate su quali altri video vorreste vedere. Iscrivetevi al canale e seguitemi su tutti i social perché è fondamentalissimo. Anche a tutti i canali della mia crew E ora vi saluto. Voglio chiudere il video come il santone dello the play. Play. Play. Let the record play. And get your head knocked.